Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium oggi voglio presentare questo mio progetto che è il uh, play button che tutti i um, youtubers che hanno raggiunto i 100.000 iscritti lo conoscono in effetti è un regalo che fa uh, Google non è così, è tutto in argento questo qui l'ho realizzato, il design che ho realizzato è, è in sintonia con la, la, i attuali, eh, le mie attuali iscrizioni la rivalità verità mi sono ispirato eh, osservando il video di tre ragazzi a T-Lab che loro l'hanno eh, fatto con l'alluminio fuso, prenavano presa delle lattine, hanno fuso e hanno realizzato eh, una targa molto simile a quella a 100.000 iscritti. Io ho usato questo design perché 100.000 iscritti non ci sono arrivato, allora ho voluto realizzare qualche cosa che desse l'idea per l'impegno che sto mostrando. Poi dopo questo qui lo incornicerò e lo metterò qua dietro così almeno durante i video lo potete vedere tutti. Se raggiungiamo i 200 like su questo video, vi farò vedere come è possibile realizzare questo button uh, play button con normali componenti che abbiamo in casa di vita quotidiana. Allora, il video che seguirà uh, purtroppo uh, seguirà con delle fotografie, perché uh, per la scarsa luminosità nel mio officino sono uscito a riprendere con la videocamera. Comunque, commenterò e non sarà difficile capire come lavorare uh, questa placchetta. Vabbè, vi rimango al video. Non dimenticate di iscrivervi, di condividere e di fare un like. Un'altra cosa, a fianco al pulsante iscrizione c'è una campanellina. Se cliccate su, potete essere avvisati ogni volta che pubblicherò un video nuovo. Buona visione, e Allora, per questo nostro progetto ci serve una letta di raffreddamento. Uh, non molto a grande come spessore In effetti io ho utilizzato una 2 mm uh, utilizziamo una pinza o un seghetto per eliminare le lamelle che non ci servono dopo otterremo questo risultato con l'uso di una molla dobbiamo rendere la superficie liscia e pulita vedrete nella foto subito dopo andremo a stampare il file che troverete in pdf in descrizione e lo andremo a applicare sopra la nostra eh, piastrina la parte in eccesso dovrà essere eliminato con l'uso di un seghetto siate molto precisi nel tagliare questa parte subito dopo con l'uso di un pennarello eh, indelebile andremo a colorare gli angoli che dovranno essere successivamente eliminati con l'uso di un flessibile siate molto precisi usate sempre eh, i vostri dispositivi di protezione per fare questi lavori a questo punto verrà la parte un po' più complicata praticamente la la freccia interna i play allora con l'uso di un trapano a colonna utilizzando una punta da 4 mm mettetevi nei tre angoli e perforate e seguendo la linea fate diverse perforazioni in modo lineare poi con l'uso di una punta molto più grande andrete a perforare all'interno cercando di eliminare tutto quello che è rimasto de della parte di alluminio dopo con l'uso eh, di una carta abrasiva molto sottile andrete a lavorare la parte interna in modo da togliere quelle che rimarranno che saranno le sbavature di alluminio il risultato finale sarà questo qui dopo aver pulito dalla carta con l'uso dell'acqua oppure sempre col, con la molla. a questo punto procurandoci un foglio di carta rosso lo utilizzeremo come sfondo per dare eh, quel play rosso incollatelo sotto la pacchetta di alluminio e dopo con la forbice ritagliate la parte che è in eccesso utilizzate come ho fatto io un tipo di collante eh, tipo silicone in questo modo se eh, lo utilizzate anche sulla superficie potete ottenere una, um, un effetto lucido la parte interna io l'ho riempita con della colla a caldo di colore rosso ma voi potete utilizzare, se ce l'avete in casa, anche del silicone trasparente. L'uso della carta rossa che avete messo eh, come sfondo vi darà comunque questo bel effetto.